Salve lettori, come state? Quanti di voi quest'anno devono sostenere la prova di maturità? Siete in tantissimi. E soprattutto tantissimi che seguite la pagina e il canale. E se non lo seguite, mi raccomando, iscrivetevi immediatamente, così da rimanere sempre aggiornati, ma la cosa importante di questo video non è appunto questo, ma il fatto eh, che già l'anno scorso abbiamo creato un excursus temporale all'interno di tutti gli anniversari che venivano celebrati durante l'anno e anche quest'anno abbiamo pensato di creare eh, un altro viaggio del tempo all'interno di questi anniversari. Vi avverto però già da subito che il video potrebbe essere un po' lungo, in quanto quest'anno vi sono davvero, davvero tantissime ricorrenze. Eh, se siete pronti, iniziamo subito! quindi il nostro viaggio storico all'interno degli anniversari inizia ben 570 anni fa. Eh, 570 anni fa nascevano due personaggi importanti, il primo eh, nell'ambito dell'arte, dell eh, il più famoso pittore del XV secolo, sto parlando di eh, Domenico Bigordi, eh, conosciuto anche come il Ghirlandaio, perché? Perché egli eh, creò, almeno la leggenda narra, che egli creò le Ghirlande d'argento che venivano indossate dalle fanciulle fiorentine. Altra importante nascita di quegli anni fu quella di Lorenzo de' Medici, figlio di Pietro de' Medici e Lucrezia Tornabuoni famoso già da giovane per le sue arti diplomatiche e politiche alla morte del padre nel 1469 egli decise di sposare la nobile Clarice Orsini e accettò di diventare signore di Firenze si susseguirono poi degli anni caratterizzati da diverse guerre eh, egli riuscì però sempre a schierarsi dalla parte giusta non solo, anche a far conciliare la pace fra parti che magari ehm, rimanendo fuori eh, dale, dal conflitto bellico eh, egli oltre appunto queste sue grandi do doti da mediatore è famoso anche per essere stato un mecenate aveva infatti infiniti interessi culturali fra i quali anche la poesia e egli stesso anche se non proprio con risultati ottimali, decise di scrivere delle poesie eh, sullo stile della vita nuova di Dante dedicate a eh, Lucrezia Donati, eh, la donna che egli amava. Eh, morirà nel 1492. 500 anni fa ricordiamo la morte di Leonardo da Vinci e la nascita di Nicola Machiavelli Leonardo da Vinci da Vinci nel 1452 e morirà in Francia nel 1519 egli è un cervello che oggi definiremo multitasking perché in realtà è impossibile descrivere il suo talento artistico perché appunto era un artista ingegnere, eh, scienziato cioè le definizioni sono tantissime di Leonardo ricordiamo il 482 che è il periodo in cui egli si a Milano per lavorare alla corte di Ludovico il Moro ehm, qui vi sono due correnti di pensiero c'è chi afferma che eh, abbia iniziato a lavorare eh, alla corte del Moro grazie a eh, su consiglio di Lorenzo De Medici altri che invece affermano che egli stesso abbia scritto una lettera al Moro dicendo che sapeva eh, costruire congegni bellici oppure aveva, sapeva progettare opere architettoniche lavorare il bronzo e scolpirlo insomma eh, una prima lettera curriculum il periodo milanese viene anche definito il periodo più proficuo ehm, per quanto riguarda le opere che vennero non soltanto progettate ma anche realizzate infatti egli in questo periodo eh, crea e realizza fra le opere pittoriche che possiamo ricordare la dama con l'ermellino eh, la vergine delle rocce ed anche l'opera ehm, pittorica più importante forse più conosciuta che è l'ultima cena che troviamo nel nel refettorio di santa maria delle grazie ed infine come non citare la Gioconda. La Gioconda viene stimato sia stata realizzata all'inizio del 1500 eh, per l'esattezza intorno al 1503 e secondo una lettera eh, del 15, datata 1525 eh, del Vasari eh, possiamo stabilire che la donna raffigurata sia appunto Mona Lisa del Giocondo. Come vi dicevo, abbiamo anche un altro anniversario nel 1500 che è la nascita di Niccolò Machiavelli, nato eh, appunto a Firenze nel 1469. Egli è uno dei personaggi più importanti della letteratura e anche del panorama del 1500 e infatti lo potremmo definire scrittore, saggista, statista, storico, filosofo e eh, grazie... Cerchiamo un attimo di fare un escursus e eh, eh, di capire come ha raggiunto e maturato le sue teorie sullo Stato e su come governare. E lì, eh, dopo la caduta di Geronimo Savanarola, ehm, inizia la sua carriera al governo prima, della Repubblica Fiorentina, prima come segretario della seconda cancelleria, eh, poi come segretario del Consiglio dei Dieci e questi ruoli che egli ricopre lo spingono a viaggiare per tutta Europa. Quindi si recherà in Francia, alla Santa Sede, alla corte imperiale di Germania e grazie a questi incontri riuscirà a maturare i pensieri che poi noi leggiamo nelle sue opere immaginate che Francesco De Santis, che è uno degli storici più importanti eh, dell'Ottocento per quanto riguarda la letteratura definisce, ehm, lo definisce quasi un emancipatore di alcuni ideali molto importanti per l'uomo per fare un po' di sintesi posso dire semplicemente che Machiavelli suggerisce anziché seguire delle regole ehm, definite da cosiddetta morale che per la maggior parte delle volte vengono poi disattese dagli individui perché diciamo vi è una, una zona un po' grigia su come doverle utilizzare e eh, gli dice che queste regole devono essere invece ehm, sostituite da alcune regole che devono essere utilizzate utilizzate sempre valide all'interno dello Stato, cioè che siano bianche o nere, non vi siano zone grigie e, e che non abbiano soprattutto a che fare con la morale, che ricordiamo nel 1500 la morale, non vi è la morale laica come oggi, quindi vi era, era un chiaro attacco al... Um, all'impero eh, religioso, allo stato religioso e quindi perché mh, ci stiamo riferendo a una morale prettamente religiosa. E sul piano invece della riflessione istituzionale, eh, Machiavelli intraprende ulteriori passi avanti rispetto appunto alla logica che vi era in quel periodo, e in quanto non parla più di feudo ma inizia proprio a parlare di stato. Inoltre per finire concludiamo con la pubblicazione del principe che avvenne tra il 1513 e il 1514 dove egli analizza i vari tipi di principato, i vari tipi di ehm, eserciti e, e dà delinea delle linee guide che dovrebbero essere seguite dai principi per mantenere il loro stato, eh, per imporsi e soprattutto per essere rispettati eh, dai loro sudditi. Scusate io ho appunti dappertutto. Ad esempio, egli eh, definisce e parla della realtà effettuale della cosa: che eh, se, ad esempio, nello stato si presenta una violenta um, lotta, cosa dovrebbe fare il principe? dovrebbe cercare di imporsi con la forza. Certo, la maniera ottimale sarebbe essere amato, cioè sarebbe un equilibrio fra l'essere amato e sapersi impor imporre con la forza, ma ovviamente questo rimane in una versione teorica, non è proprio facile da applicare. E secondo Machiavelli, se, pri se un principe deve scegliere quale linea attuare, è sicuramente molto auspicabile scegliere la prima, cioè la forza, l'imporsi. E inoltre eh, appunto, dice vabbè, di non affidarsi alla fortuna, alla morale delle... non no scendiamo troppo nei dettagli e nel... concludiamo dicendo che nel 1513 dopo un complotto che venne appunto eh, sventato venne accusato egli di, stato... di averne fatto parte e viene incarcerato eh, ma in realtà Verrà poi dimostrato che non, non c'entrava nulla e verrà scarcerato da Papa Leone X e deciderà di ritirarsi nella sua casa dalle, eh, a Sant'Andrea e morirà nel 1527 eh, appunto nella sua residenza, fra le altre opere ricordiamo e così concludo la novella Belfagor e la commedia eh, La Mandragola. 270 anni fa nasceva Vittorio Alfieri, e lì nacque appunto nel 1749, morirà a Firenze nel 1803. Ehm... Ha scritto autobiografie, tragedie, versi, ma eh, oggi lo ricordiamo soprattutto per i suoi ideali di libertà e di lotta contro la tirannia che vengono ben descritti in due opere, appunto della tirannide del 1777 e del principe delle lettere, scritto fra il 1778 e il 1786. Nella prima opera appunto, giudica il dispotismo immorale e anche quando è in, diciamo operato in maniera illuminata e nel secondo afferma appunto che tale dispotismo non è adeguato uh, per la corrispondenza 230 anni fa ricordiamo la nascita di Silvio Pellico e nacque appunto nel 1789 morirà a Torino nel 1854 egli eh, è stato un esponente della carboneria ed ebbe un ruolo importante nella stesura e nella creazione del conciliatore e inoltre nel 1809 matura anche la eh, sua passione letteraria che lo porterà a conoscere a frequentare Ogo Foscolo, Vincenzo Monti Byron, Stenner aderisce alla carboneria milanese per questo verrà anche arrestato e condannato addirittura alla pena di morte che poi si trasformeranno in 20 anni di carcere e proprio eh, tramite questa sua esperienza vissuta in prima persona la riscoperta della sua fede egli scrive le mie prigioni eh, che in quel periodo non vengono accolte molto di buon grado in quanto vengono considerato manifesto contro la dominazione austriaca e anche un invito al popolo a reagire e a ribellarsi 220 anni fa nasceva Honoré de Balzac nasce appunto a Tours nel 1799 morirà a Parigi nel 1850 egli viene considerato uno degli scrittori più importanti della letteratura francese del XIX secolo in quanto è anche colui che crea il romanzo definito moderno che poi verrà anche utilizzato da tantissimi scrittori che si sussegueranno dopo egli nei suoi romanzi è uno scrittore molto prolifico infatti pensate che riesce a creare addirittura o almeno all'idea di creare un'opera monumentale dal titolo La Commedia Umana che è un ciclo di numerosi romanzi e eh, racconti che dovrebbero descrivere la società francese che egli sta vivendo, cioè che, cir che lo circonda altro anniversario importante eh, 210 anni fa nasceva Louis Braille Egli nacque appunto nel 1809 e morirà nel 1852. Egli non era nato cieco. Dopo, al terzo anno d'età, ebbe un incidente e divenne cieco. Egli frequentò così l'Istituto Reale dei Ciechi, ehm, fondato a Parigi nel 1784, e all'età di 16 anni decise di inventare questo sistema di scrittura puntiforme ehm, che poteva leggersi col tatto e che appunto prende il nome proprio dal suo ideatore. 150 anni fa nasceva il Mahatma Gandhi, per l'esattezza nel 1869. Egli viene considerato il fondatore della non violenza e il padre dell'indipendenza indiana. Dopo aver conseguito i suoi studi in giurisprudenza, inizia subito a lavorare a Bombay e poi in seguito verrà, si trasferirà per oltre vent'anni in Africa eh, come delegato per un'azienda. Egli qui vedrà come eh, gli immigrati indiani vengono trattati male, sono soggetti a discriminazione, così a parte a partire dal 1906 deciderà di iniziare ehm, le sue, eh, attraverso una politica di non violenza eh, la sua ribellione. Questa politica di non violenza viene chiamata Satyagraha. Entro pochi anni riesce ad ottenere i diritti tanto richiesti e nel 1915 ritorna in India. Qui trova una situazione particolare in quanto il popolo vuole insorgere contro eh, il dominio inglese e, nel, eh, e, diventa, e viene subito eh, candidato e diventerà leader del partito del congresso, partito che appunto si batte per lottare contro il colonialismo inglese e dal 1919 iniziano eh, tutte queste queste manifestazioni di Satyagra non violente contro appunto eh, la, ehm, il dominio inglese. Cosa fanno? Decidono di ehm, boicottare tutta la merce proveniente dall'Inghilterra e inoltre di non pagare le tasse a, alla regina e questo causerà per Gandhi problemi in quanto entrerà e um, uscirà dalle prigioni per uh, oltre vent'anni. Durante il secondo conflitto mondiale gli decide di non uh, aiutare l'impero britannico se non eh, avendo in cambio l'indipendenza quindi immaginatevi altri arresti, altre repressioni eh, fino a quando nel 1947 non verrà dichiarata l'indipendenza dell'India ma ciò per Gandhi non è un momento felice in quanto egli sa già che con ecco, l'indipendenza dell'India verrà dichiarata indipendente anche il, il Pakistan e quindi infatti cosa accadrà? Vi saranno delle guerre civili ulteriori morti infine il eh, Mahatma Gandhi verrà assassinato da un estremista indù, da un fanatico indù, che lo ucciderà nel 1948 durante un ritiro di preghiera. Ricordiamo inoltre la eh, morte di Hector Bellions che è un compositore musicale francese e, e gli, immaginate che aveva una cultura talmente vasta che decise di leggere gli scritti eh, di Shakespeare direttamente in inglese, quindi di imparare eh, la lingua inglese proprio per questo. Fra le sue eh, più importanti composizioni ricordiamo la Messe Solenne, la Sinfonie Fantastique e anche la Sinfonia Funebre realizzata in, in seguito all'inaugurazione della colonna in piazza della Bastiglia inoltre ricordiamo anche Carlo Cattaneo che fu un patriota, un filosofo, un uh, letterato un linguista, uno scrittore eh, italiano egli nacque a Milano nel 1801 morirà a Lugano nel 1869 e lo ricordiamo attraverso le stesse parole utilizzate dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella egli appunto uh, parla di Carlo Cattaneo definendola una figura di grande rilievo nel, del risorgimento italiano, costruttore dell'unità d'Italia e anche in prima linea, in quanto fu protagonista dei moti popolari del 1848 ed anche delle Cinque Giornate di Milano. 140 anni fa ricordiamo la nascita di Stalin e di Einstein, due dei personaggi più importanti della storia contemporanea. Stalin nacque in Georgia nel 1879. Bisogna però fare una precisazione, la caratteristica dei capi bolscevichi che fino allora avevano guidato la Russia era di avere appunto delle, nobili, delle origini borghesi. Invece Stalin, eh, che è il vero nome è Joseph, eh, era di umili origini la madre era lavandaia, il padre è contadino e poi è anche calzolaio. E inoltre è il terzo figlio di questa coppia, ma non il terzo figlio, cioè il più piccolino. Egli è l'unico sopravvissuto perché i fratellini erano già morti. Quindi eh, ha un quadro ecco, generale di presentazione un po' negativo unico figlio che viene maltrattato perché il padre è dedito all'alcol anziché al lavoro quindi maltratta anche la madre e poi decide di abbandonarli per andare a lavorare in una fabbrica e non ehm gli spedisce neanche quel denaro che gli serve per sopravvivere la madre deve prendere insomma in mano la situazione inoltre viene a sapere anche che il marito viene ucciso durante una lotta con altri ubriachi e allora che cosa fa ella non si perde d'animo anzi decide di migliorare la sua stessa condizione da vandaia diventerà tessitrice. inoltre deve affrontare anche le malattie del figlio in quanto stalin prima contrae il vaiolo poi una malattia al sangue però queste malattie il giovane lo fanno ehm, quando Egli si riprenderà da queste malattie, sarà anzi più robusto di prima. E infatti, da questo nasce il nome eh, Stalin: appunto da stal che significa acciaio. La madre quindi lavorerà per permettergli di studiare cosa che il padre non aveva mai voluto, egli eh, riuscirà addirittura ad entrare in seminario e ciò renderà orgogliosissima la madre fino a quando non verrà espulso. Perché? Perché egli si introduceva in riunioni clandestine proprio durante gli anni mentre egli era um, al, al seminario. E allora durante queste riunioni clandestine però entra in contatto con l'ambiente e eh, soprattutto con le ideologie socialiste di Marx. Egli assume lo pseudonimo di Stalin Non era una cosa molto rara in quel periodo, soprattutto per coloro che sposavano l'ideologia comunista o erano attivisti rivoluzionari, proprio per eh, non, ehm, non divulgare il proprio nome in quanto potevano essere perseguitati dal governo zarista. Quindi egli eh, si converte al marxismo e decide di, ehm, come dire, di organizzare scioperi, però nel 1902 partecipa a uno sciopero che non era stato organizzato da lui, ma siccome questo sciopero degenera in una rivolta civile, viene arrestato e deportato addirittura in Siberia, qui trascorrerà due anni, dopodiché scapperà e tornerà, stranamente, a Tbilisi dopo due anni riuscirà a scappare e tornerà a Tbilisi. infatti i suoi nemici si stupiranno crederanno che egli sia una spia eh, in quanto non, non riescono a capire come egli innanzitutto sia scappato perché sia tornato in realtà egli inizia eh, invece a ehm, come dire simpatizzare per il movimento eh, insurrezionale che vede la formazione dei primi soviet di operai e contadini e quindi in poche settimane eh, diventa eh, parte importante della, della fazione bolscevica Maggioritaria a cui fa capo Lenin. La fazione invece minoritaria era quella menscevica che seguiva un po' le idee marxiste, cioè quelle che egli seguiva prima di essere deportato in Siberia. Cosa accade? Nel 1912 Lenin decide di far diventare Stalin il suo braccio destro, infatti lo invita a far parte del comitato centrale del partito, degli elaborare la dichiarazione dei popoli della Russia, comunque tantissimi documenti, fino nel 1922 verrà nominato segretario generale del comitato centrale, questo è un trampolino di lancio ottimo per Stalin in quanto gli permette di mettersi in mostra dopo la morte di Lenin. A questo punto il contesto russo dovete considerare che è devastato dopo la prima guerra mondiale, vi è soltanto fame e distruzione, quindi riesce a farsi strada e nel 1927 segna il trionfo assoluto appunto di Stalin, che però... La vera e propria, diciamo, eh, l'era Stalin inizierà nel 1928 Egli lì si ehm, proporrà dei programmi quinquennali che porterà a termine sia il primo quinquennio che il secondo. Durante la seconda guerra mondiale ehm, si sì, entrerà contro la Germania, vincerà, però eh, i risultati non sono così positivi come eh, ci vuole far credere, in quanto considerate che la maggior parte degli oppositori di Stalin erano stati. Purgati, cioè erano stati mandati via, erano stati uccisi o eh, costretti all'esilio a scappare. Quindi ehm, questi militari si ritrovano un po' senza guide reali di comandanti reali che già erano stati uccisi. E ecco mh, perché c'è anche, oltre per la guerra, insomma, perché ci sono tantissime vittime sul fronte russo. Detto ciò, dopo la seconda guerra mondiale, la Russia è di nuovo impegnata su un doppio fronte, eh, di ricostruire tutto ciò che è stato distrutto, quindi all'interno, e essere ostili contro l'Occidente, quindi qua inizio la guerra fredda. Eh, Stalin morirà nel 1953 nella propria casa e il suo successore Nikita Khrushchev, dopo la sua elezione, deciderà di denunciare alcuni dei crimini di Stalin che erano stati taciuti, come quelli che vi dicevo io, fra il, diciamo, il suo incarico e eh, la seconda guerra mondiale. E deciderà di denunciarli e di far vedere che non era poi una figura così positiva come tanti la, la immaginavano c'è da dire una cosa un'osservazione per quanto riguarda Stalin egli era sostenuto dall'intelligenza russia chi erano? erano i dirigenti i professionisti tecnici i militari erano coloro che magari non erano non gli interessava fare la rivoluzione eh, però li aveva dalla sua parte e questo era eh, in grado perché egli prometteva una crescita della società, un po' come ha fatto, è successo con Mussolini in Italia o con Hitler in Germania. Ha dato loro ciò che questi credevano di aver bisogno. Infatti, che se ne voglia dire, comunque i 30 anni di Stalin di governo sono una parte importantissima del, della storia contemporanea. Albert Einstein nasce a Ulm, in Germania nel 1879 da genitori ebrei non praticanti. E lì consegue la laurea nel 1900 e inizia subito a lavorare per l'ufficio brevetti di Berna eh, e ciò, questa sicurezza economica gli permette di dedicarsi a ciò che realmente gli ama, cioè lo studio della fisica. Nel 1905 pubblicava tre studi teorici e qui leggerò perché di fisica... Non sono, proprio, non sono proprio portata per la fisica allora eh, nel 1905 pubblica appunto questi tre studi teorici il primo e più importante studio contiene la prima esposizione completa della teoria della relatività ristretta il secondo studio sull'interpretazione dell'effetto fotoelettrico contiene un'ipotesi rivoluzionaria sulla natura della luce il terzo e più importante studio del 1905 reca il titolo di Elettrodinamica dei corpi in movimento e contiene la prima esposizione completa della teoria della eh, relatività ristretta. Proprio in quest'ultimo quest studio porterà Einstein a conseguire il premio Nobel per la fisica nel 1921. Dopodiché nel 1900, ehm, con l'arrivo di Hitler, Ellie dovrà emigrare negli Stati Uniti e nel 1939 deciderà di scrivere una lettera insieme ad altri fisici e matematici ehm, indirizzata appunto al presidente Roosevelt dove diceva di essere in grado di eh, costruire un'arma letale di distruzione eh, appunto appunto da qui in poi eh, verranno effettuati gli studi per costruire l'arma nucleare. Einstein morirà negli Stati Uniti all'età di, di 76 anni nell'aprile del 1955. 130 anni fa nasceva un altro dei personaggi della storia contemporanea più importanti direi, Sto parlando di Adolf Hitler, quest'ultimo nacque nel 1889, eh, figlio di un padre autoritario repressivo eh, decise fin da subito, da giovanissimo, di voler frequentare l'Accademia delle Belle Arti a Vienna. Vi provò per diversi anni e in quegli anni appunto frequentò eh, diversi quartieri abitati eh, da ebrei. Non riuscendo a conseguire il suo obiettivo, decide allora di diventare un impiegato, ma eh, ciò non eh, provoca in lui uno stato di frustrazione e utilizzerà tutte le sue ore libere per confrontarsi con eh, altre persone imponendo però il suo punto di vista. Egli soprattutto eh, viene descritto come una persona che si innervosiva quando qualcuno parlava di ideali comunisti o marxisti. Inoltre questo suo delirio cominciò, nel suo delirio cominciò ad addossare le colpe eh, agli ebrei e iniziò ad addossargli le colpe più assurde, cioè quelle di essere nazionalisti e materialisti, cioè coloro che sono contro la supremazia dello Stato nazionale, di togliere lavoro a coloro che erano di altre religioni, insomma. Nel 1914 ehm, la Germania entra in guerra nel primo conflitto mondiale ed egli è quasi contento eh, perché così potrà dimostrare il suo valore e davvero è perché gli vengono riconosciuti tantissime medaglie per il valore militare ma quando la Germania perde il primo conflitto mondiale egli è completamente sconfortato. Fino a quando nel 1919 non decide di eh, costituire il Partito Nazionalista dei Lavoratori Tedeschi. Gli esordi però sono un po' burrascosi, in quanto egli cerca di imporre ehm, un po' i suoi ideali in maniera anche. Forte. ed è per questo che verrà arrestato e per nove mesi incarcerato dopodiché una volta scarcerato torna alla guida del partito nazionalista dei lavoratori tedeschi la grande crisi economica del 1929 è la sua occasione per farsi bello cioè per farsi anche conoscere eh, fra la gente soprattutto perché vi è un momento di malcontento generale non vi è lavoro, mh, vi sono disparità e tensioni sociali eh, vi è, insomma povertà fame. Nel 1930 alle elezioni eh, il partito guadagna sempre più consensi, anche nel 30, nel 32, egli perde proprio per pochissimo, fino a quando nel 1934 non diventa il leader della nazione. Egli nel 1935 si autoproclama eh, Führer, detiene nelle sue mani tutto il potere assoluto e diventa appunto capo supremo del terzo Reich. E istituisce anche un comitato, un apparato militare eh, che ha il controllo, la repressione. Ehm, questo comitato sono le SS e la Gestapo, che è una polizia di Stato con pieni poteri. Istituirono quindi questo sistema di. Ehm, Controllo, vennero sciolti tutti gli altri partiti che non fossero appunto il Partito Nazionalista dei Lavoratori Tedeschi, addirittura alcuni capi di partito vennero perseguitati. E da qui poi nascono anche le persecuzioni. Che poi raggiungono, eh, vanno a colpire tutti gli ebrei che vengono prima espulsi in massa dai eh, lavori statali, li, vengono privati della cittadinanza tedesca e in seguito verranno appunto deportati. Senza più freni inibitori e nel suo completo delirio, Hitler decide di, decide di attaccare la Polonia, eh, malgrado avesse stipulato con la Polonia un, eh, diciamo un accordo, un patto di non aggressione. Dopo la Polonia, decide di attaccare la Cecoslovacchia. A questo punto, eh, gli altri stati non possono più tacere e far fare ciò che voglio, vuole a Hitler, così decidono di combatterlo ed inizia la Seconda Guerra Mondiale. La seconda guerra mondiale in un primo momento, eh, fra l'altro paradossalmente Hitler decide di eh, stringere un accordo, il patto Molotov-Ribbentrop con la Russia, la patria che egli odiava perché è comunista ricordiamolo, comunque eh, nel 1940 invade la Francia eh, e la conquista, poi prova anche ad invadere l'Inghilterra non riuscendoci appieno però la danneggia, così decide di ehm, fregarsene degli accordi che aveva preso con la Russia e di ehm, intervenire, di conquistare anche la Russia, però qui non aveva fatto eh, bene i suoi calcoli, in quanto i contadini pian piano che retrocedono eh, verso l'interno bruciano tutto ciò eh, che lasciano dietro di loro e inoltre aspettano l'inverno che è il vero alleato eh, dei russi per eh, vincere contro la Germania. Inoltre eh, Entrano in gioco anche gli Stati Uniti che si schierano a favore della Francia e dell'Inghilterra, dell quindi la Germania ora si trova a combattere sia ad est con la Russia che ad ovest con la Francia e gli alleati. Nel 1943 avviene la disastrosa ritirata dalla Russia, poi la eh, perdita dei territori africani, gli alleati sbarcano in Normandia e liberano la Francia, e il Giappone viene bombardato ed infine in pratica nel 1945 il cerchio è sempre più stretto su Berlino. Infatti Hitler si ritira nel suo bunker, eh, qui eh, lui stesso deciderà di suicidarsi insieme a dopo aver sposato l'amante Eva Braun eh, che anche se suicidata insieme eh, al suo amato e così finisce la storia di Hitler ed andiamo avanti 120 anni fa nasceva uno degli scrittori più importanti d'America, uno scrittore statunitense, il nome è Ernest Hemingway. Egli nacque in Illinois nel 1899, morirà a Sun Valley nel 1961. Ernest Hemingway è tra i più celebri, come vi stavo dicendo, scrittori del Novecento, ma eh, ciò che caratterizza i suoi scritti è eh, la continua sfida nei confronti della morte. Egli eh, fu autore di diversi romanzi, quello che ricordiamo è che tratta appunto delle avventure della prima guerra mondiale e addio alle armi, ma Egli scrisse anche per chi suona la campana ed il vecchio il mare. Ehm, Egli fu un'eccezione, cioè riuscì ad avere eh, la popolarità, la notorietà a un'età ancora giovane a 30 anni e inoltre conseguì anche il premio Nobel per la letteratura nel 1954 ma a questi encomi a queste critiche egli contrappone uno stile di vita abbastanza sdregolato ehm, caratterizzato da alcol matrimoni se ne contano almeno quattro eh, leggendarie battute di caccia e di pesca e una tragica fine in quanto egli eh, deciderà nel 1961 di togliersi la vita con un colpo di fucile. 110 anni fa ricordiamo la nascita di Rita Levi Montalcini, la nascita di un movimento culturale e artistico, il futurismo, e anche di un giornalista, Indro Montanelli. Rita Levi Montalcini è stata una delle più grandi scienziate del XX secolo. Ella nacque nel 1909 e, insieme alla sorella Paola, la sua gemella, Decise di eh, conseguire la laurea in, in medicina e poi in seguito di specializzarsi sullo studio del sistema nervoso. Prima iniziò a studiare all'Università di Torino, poi nel 1939 a causa delle leggi razziali dovette smettere e quindi spostarsi prima in Belgio poi ritornò a Torino poi di nuovo andò in America ma la vera conquista l'ebbe quando andò a studiare in Brasile nel 1952 eh, perché riuscì ad, ad identificare il fattore di crescita delle cellule eh, neuronali e questo, grazie a questo anche vi, vinse il premio Nobel per la medicina nel 1986 inoltre nel 1968 Ella eh, ritornò in Italia, si stabilirà definitivamente a Roma e diventerà eh, direttrice dell'Istituto di Biologia Cellulare appunto di Roma, qui morirà nel 2012. Il futurismo è un movimento culturale, artistico, politico che viene fondato da Marinetti nel 1909 e doveva essere completamente in contrasto con tutto ciò che l'aveva preceduto, quindi doveva essere una novità, qualcosa che celebrava la macchina, eh, il movimento, e da quel momento in poi doveva rappresentare una sorta di eh, separazione con ciò che l'aveva preceduto. Per, per quanto riguarda Endro Montanelli nacque nel 1909 in un paesino tra Pisa e Firenze egli eh, dovete immaginare che ovviamente era cresciuto nelle gide del fascismo cioè protetto da quella mentalità credendo che tutto fosse giusto ehm, inoltre decide eh, di arruolarsi addirittura al, um, dura, nella battaglia di, in Eritrea e da quella battaglia scriverà un um, diario questo diario che poi verrà pubblicato in seguito ma dal quale si vince già il carattere giornalistico de, di questo ragazzo che inizierà a collaborare prima con il messaggero e verrà, diventerà un po inviato quindi verrà mandato in spagna eh, però non riuscirà mai ad essere completamente distaccato dalla vicenda che sta raccontando e proprio non essere distaccato eh, a causa di accuse insomma, che, aveva, che aveva esposto durante un suo servizio viene, eh, gli viene ritirato il patentino di giornalista e viene mandato per un anno in Estonia a gestire un, un quotidiano, un istituto di cultura e cosa fa? Una volta tornato indietro gli viene ridato il tesserino il, da giornalista ma egli non vuole più che gli venga restituito quello eh, della, del partito fascista e che cosa accade? In questo momento storico egli incontra il Corriere della Sera e qui nascerà una collaborazione che durerà per oltre 40 anni. Inoltre eh, in questi anni egli eh, riuscirà anche a portare a casa tantissime interviste interessanti come quella fatta proprio ad Hitler stesso eh, durante la campagna di conquista eh, germanica in Danzica ma ovviamente l'intervista è fatta in Germania e Nel 1944 finisce addirittura in prigione per essere stato accusato di antifascismo e viene condannato a morte grazie all'intercessione della madre dell'arcivescovo di Milano poi riuscirà a cavarsela eh, però eh, in, in, grazie alle, alle giornate di prigionia e mesi eh, scrive uno dei libri più belli il generale della rovere Dopo però eh, le amarezze eh, subite per via della conduzione orientata a sinistra del Corriere della Sera a partire dagli anni 70, lì decise di creare insieme ad altri colleghi un altro giornale, appunto il giornale. E poi in seguito anche questo subirà un po' l'influenza della politica da parte stavolta della destra, quindi deciderà di creare un altro giornale ancora, La Voce che però chiuderà nel 1995. Insomma, alla fine, negli ultimi anni della sua vita, egli scriverà La stanza di Montanelli, che è una era una rubrica basata sul dialogo fra egli e di lettori, che continuerà a scrivere fino eh, alla sua morte, avvenuta a 92 anni, nel 2001, a Milano. We are the champions! Siamo arrivati al, ai centenari! Siamo a, a un secolo, ragazzi! Dopo un'ora che parliamo di altri anniversari, ora finalmente ci concentreremo a quelli, tra virgolette, più recenti. Ricordiamo che eh, cent'anni fa eh, nasceva lo scrittore del giovane Holden, cioè Jerome David Salinger. Egli nacque a New York nel 1919 e morirà nel 2010. Fra le sue più grandi opere ricordiamo ovviamente il giovane Holden che è un romanzo di formazione, non so se voi l'avete letto, in pratica parla di questo giovane ragazzo che si trova a fare i conti con il passaggio dalla giovinezza alla vita adulta. Eh, Egli considera questo passaggio, soprattutto la vita adulta, eh, che deve raggiungere una fase di ipocrisia, una vita insomma, non proprio idonea al suo stile di vita, poi comunque è un romanzo di formazione da leggere. Inoltre pubblica anche nove racconti nel 1953, dopodiché decide di ritirarsi a vita privata difendendo a tutti i costi la sua privacy. Ricordiamo ancora la morte di Theodore Roosevelt, egli è il ventiseiesimo presidente degli Stati Uniti e ha ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1906, inoltre, eh, vabbè, egli nacque a New York nel 1858, morirà nel 1919, il suo volto è uno dei quattro scolpiti nel monte Rushmore insieme a quello di George Washington, eh, Lin Abraham Lincoln e Thomas Jefferson, inoltre nel 1905... Egli ehm, diciamo che si fa mediatore di pace fra la, ehm, durante la sanguinosa guerra fra russi e giapponesi Ecco perché poi nel 1906 eh, gli viene ehm, dato eh, il premio Nobel per la pace Ricordiamo anche la morte di Rosa Luxemburg Non so se voi l'avete mai studiata eh, Ma è una del insieme a Karl Liebknecht una dei fondatori del Partito Comunista tedesco. Ella morì appunto nel 1919 a seguito di un attentato. Ma eh, cosa dobbiamo ricordare di questa donna? Innanzitutto è nata nel 1871 in Polonia, che allora faceva parte della Russia. E prima ancora di compiere vent'anni Rosa maturò l'interesse per i problemi del mondo e diventò una pro proletariat. Ma questo movimento viene, mh, venne molto presto perseguitato e represso, così nel 1895 ella dovette prima emigrare in Svizzera, poi in Germania. Nel, tra il 1907 e il 1914 insegnò economia politica alla scuola di partito di Berlino. Durante la Prima Guerra Mondiale, nonostante lunghi periodi di prigionia, ella ehm, non interruppe gli studi, anzi portò a compimento la sua opera, l'accumulazione del capitale che viene pubblicata nel 1915 e alla fine, come vi dicevo ella ehm, stessa purtroppo verrà assassinata nel 1919 ricordiamo ancora anche la nascita di Giulia Andreotti Giulio Andreotti è un personaggio politico italiano che nacque appunto nel 1919 e morirà nel 2013. Eh, egli ehm, grazie, eh, si laureò a 22 anni, ma fondamentale nel suo percorso politi politico fu l'incontro con Alcide De Gasperi che insieme a Guido Gonella fondarono eh, la democrazia cristiana. Anche perché considerate che dal 1945 in poi, egli farà parte della consulta nazionale eh, Viene, inizia a far parte dell'assemblea dell costituente e da allora viene rieletto continuamente per sempre Prima, fino alla morte <ride> infatti è stato anche senatore a vita infine ricordiamo la nascita di Primo Levi Primo Levi nacque a Torino nel 1919, morirà a Torino nel 1987. Di primo non sappiamo tanto fino a quando nel 1943 non viene deportato, e trasferito prima in un campo di raccolta fossoli e poi l'anno successivo nel 1944 a Monowitz, vicino a Auschwitz. Per Eli questa data segna un prima e un dopo ci racconta nelle sue opere cosa accadeva in quei campi di concentramento, come venivano trattati, i prigionieri venivano completamente rasati, tosati, ehm, come dire, eh, disinfettati e poi vestiti con pantaloni a righe, inoltre marchiati a fuoco come delle bestie. Egli parla chiaramente, dice, noi eravamo dei semplici oggetti, se non funzionavamo venivamo buttati via. E inoltre, Egli è stato uno dei pochi che è riuscito a tornare a casa dopo essere stato imprigionato e ci racconta tutto ciò che ha visto, tutto ciò che ha subito nell'opera Se questo un uomo. Anche se ricordiamo che egli ha scritto altre opere come La tregua e La chiave a stella. 90 anni fa, 90 anni fa ricordiamo la nascita di Anna Frank, di Martin Luther King e la stipula dei Patti Lateranensi. Anna Frank nacque nel 1929 a Francoforte. La conosciamo il nome completo è Annelies Mary Frank, la conosciamo perché ha lasciato a noi i suoi diari, i suoi diari che ci raccontano gli anni di paura eh, perché ella era ebrea e possiamo leggere il giorno in cui furono stati trovati. Era il 4 agosto del 1944, eh, 11, eh, le 11 del mattino circa, una macchina scura si ferma davanti a questo negozio di alimentari e loro sanno che stanno venendo a prenderli, perché sono determinati, quel sotto ufficiale dell'SS fa il giro del primo piano va negli uffici, controlla gli schedari e si ferma proprio davanti a uno e chiede al titolare ma che cosa c'è lì dietro? C'è qualcosa? Alla fine il titolare non risponde, non si muove sarà egli stesso a sradicare quella porta nascosta che conduce a una casa accanto dove sono nascosti otto ebrei che verranno deportati ad Auschwitz e la povera Anna Frank non, uh, non riuscirà neanche a... Sopravvivere fino alla fine della guerra morirà qualche mese prima, sempre nel 1945. Ricordiamo inoltre la nascita di Martin Luther King, nato ad Atlanta nel 1929 e morto a Memphis nel 1968. Egli era un pastore, protestante, politico, attivista statunitense, ma soprattutto lo ricordiamo come leader del movimento dei diritti civili degli afroamericani. È il, il discorso più famoso che passò al secolo è quello che Ellie tenne a Washington il 28 agosto del 1963, dove utilizza la formula I have a dream, io ho un sogno, e parla dei suoi quattro figli, dice spero che essi possano essere considerati dei veri americani, abbiano gli stessi diritti di un bianco e eh, nel 1964 riceve anche il premio Nobel per la pace Egli infatti sostiene una politica di ribellione non violenta come, me, come Gandhi di cui abbiamo parlato poco prima e eh, verrà ucciso nel 1968 assassinato da qualcuno che sicuramente non la pensava come lui l'11 febbraio del 1929 venivano stipulati i patti lateranensi i patti lateranensi prendono il nome appunto eh, dal palazzo di San Giovanni Laterano dove vennero firmati, vennero stipulati e eh, ma chi firmarono questi accordi? Furono negoziati tra il cardinale segretario di Stato Pietro Gasparri e il capo del governo primo ministro segretario di Stato Benito Mussolini eh, per conto eh, del, appunto del Regno d'Italia. Quel trattato stabiliva la nascita della Città del Vaticano con il Pontefice come sovrano. Inoltre, i patti lateranensi si compongono in due parti. La prima è che è un trattato internazionale. La Santa Sede riconosce lo Stato italiano con capitale Roma e si vede riconosciuta la sovranità dello Stato della Città del Vaticano. La seconda parte è costituita da un concordato che regola invece i rapporti fra Chiesa e Regno d'Italia. Il concordato stabilisce che la religione cattolica è è la sola religione di Stato che è obbligatoria insegnarlo nelle scuole e prende, prevede una serie di misure come gli effetti civili del matrimonio religioso e, e l'esenzione del servizio militare per i seminaristi. Nel 1984 questi accordi vennero un po' rielaborati dall'allora Presidente del Consiglio Italiano Bettino Craxi e il Cardinale Agostino Cassaroli. Cosa venne eh, modificato? Innanzitutto la religione cattolica non, era più, non divenne più religione di Stato e anzi divenne facoltativo lo studio di questa all'interno della scuola. E vengono stabilite anche delle condizioni da rispettare perché il matrimonio celebrato con rito eh, religioso possa essere riconosciuto anche come rito civile dallo Stato. 80 anni fa ricordiamo l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Eh, la nascita di Giovanni Falcone e la morte di Sigmund Freud la seconda guerra mondiale come abbiamo visto già eh, quando abbiamo parlato di Hitler eh, ha inizio con l'attacco da parte della Germania e della Polonia l'1 settembre del 1939 e vede ehm, l'inizio appunto della seconda guerra mondiale un conflitto che è destinato a durare sei anni e che vede contrapposte due fazioni gli alleati, troviamo il Regno Unito India, ehm, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Canada, Francia, Stati Uniti, Unione Sovietica e eh, le potenze dell'asse che sono Germania, Italia e Giappone. Le, alla fine ovviamente la vittoria sarà per gli alleati ehm, in, e, il conflitto si concluderà l'8 maggio del 1945 con la resa della Germania anche se in Asia si concluderà un anno dopo con, dopo aver sganciato le due bombe su Hiroshima e Nagasaki. cos'altro? il 25 luglio del 1943 il Gran Consiglio del Fascismo depone Benito Mussolini, quest'ultimo viene arrestato poi liberato dai nazisti che risalgono lungo tutto il nord della nostra penisola e pian piano riconquistano i territori e Mussolini pensa di creare la Repubblica di Salò. Nel frattempo il capo del governo italiano Pietro Badoglio annuncia l'entrata in vigore dell'armistizio di Cassibile che era appunto un armistizio di pace firmato con eh, gli anglo-americani. Il re Vittorio Emanuele III e il governo fuggono da Roma, si recano a Bari e in pratica troviamo l'Italia divisa in due, da una parte ancora vi, è il, vi sono i fascisti e invece a sud sta per iniziare la liberazione per conto degli alleati e anche da parte di della resistenza. Insomma. Viene proclamato il 25 aprile come data, scelta, eh, per ricordare il giorno della liberazione, anche se il tutto è avvenuto qualche giorno prima e qualche giorno dopo, perché non è avvenuto tutto nello stesso giorno, ma come vi ho appena raccontato, in diversi eh, momenti dell'anno. Giovanni Falcone nacque a Palermo nel 1939, egli eh, insieme... egli... Fu un magistrato che venne assassinato dalla mafia nel 1992 e qualche mese dopo poi verrà assassinato anche Paolo Borsellino. Perché lo ricordo? Perché sono trascorsi 80 anni dalla sua nascita e perché insieme appunto, come vi stavo dicendo, a Paolo Borsellino sono stati ehm, degli esponenti, di, degli esempi di giustizia, di coraggio. Infatti eh, loro hanno deciso di perseguire il loro obiettivo anche se sapevano che ormai erano stati presi di mira perché nel 1985 vennero uccisi eh, Giuseppe Montana e Ninni Cassarà che erano altri magistrati italiani e loro Comunque, decisero di continuare e eh, di terminare l'istruttoria che poi condusse a un maxi processo di quasi due anni, dove vennero condannati 360 persone. Quindi mi sembrava giusto, eh, come dire, comprenderlo negli anniversari. Sigmund Freud nasce in Moravia nel 1856. Egli, prima, consegue una laurea in medicina, poi si specializza in neurologia e poi ancora frequenta e eh, vince una borsa di studio per frequentare una, una scuola di neurologia patologia diretta dal celebre Charcot, eh, però i due non sono d'accordo su una cosa molto importante che è l'uso dell'ipnosi durante la terapia, anzi questo sarà un argomento invece che legherà, eh, che creerà una profonda amicizia fra Freud e Joseph Brer, e insieme infatti conieranno il termine di psicanalisi, infatti Brer grazie all'ipnosi era riuscito a far emergere dei sentimenti alla sua paziente Anna O, oh, che è anche una paziente che poi avrà Freud, e, poi però pian piano la paziente e, iniziò a provare dei sentimenti d'amore verso Brer, quindi quest'ultimo che è una, diciamo, qualcosa che eh, viene mh, considerato, che ha proprio un termine tecnico che prende il nome di transfert, non so se può esservi utile eh, Brera allora cosa fa? Interrompe le sedute, chiede all'amico Freud di eh, proseguirle e quest'ultimo sempre grazie al metodo dell'ipnosi più l'introduzione anche del, del lettino durante le sedute eh, che è il famoso lettino che serve per far fluire meglio i sentimenti e le parole riesce a guarirla dall'isteria. Eh, Cos'altro ehm, posso dirvi? Che eh, la, in pratica la psicanalisi ha. Nasce nel 1899, ma eh, per definizione ormai canonica diciamo 1900, nel 1933 a Berlino fra i tanti libri bruciati nel rogo dai nazisti vi erano anche tutti quelli di Freud, così egli capisce che non è più tempo di rimanere in Germania e nel 1938 si trasferisce a Londra, qui morirà un anno dopo. 70 anni fa ricordiamo la nascita della Nato. La Nato è l'organizzazione del Trattato del Nord Atlantico e fu firmata a Washington nel 1949. Chi furono gli stati che fondatori di questa organizzazione? Ve li leggo. Furono Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Islanda, eh, Italia, Olanda, Lussemburgo, Norvegia e Portogallo e ovviamente Stati Uniti. Erano inizialmente 12, poi in seguito se ne aggiunsero anche altri 3, che furono Grecia, Turchia e Germania. Ma qual è la filosofia base della, di questo trattato? È, è racchiusa nell'articolo 5 della difesa collettiva, cioè le parti concordano che un attacco armato contro una o più di esse, cioè di coloro che ne fanno parte in Europa o in America settentrionale, deve essere considerato come un attacco fatto a tutte e quindi di conseguenza ognuna deve decidere come entrare a difendere le altre, ma le deve difendere e il, in contrapposizione nel maggio del 1955 nasceva il patto di Varsavia, che era un'organizzazione militare organizzata in contrapposizione al patto atlantico ehm, ed era promossa da Mosca con tutti gli stati satelliti, in pratica comunisti che però è stato sciolto nel 1991 quando eh, appunto, si è disgregata l'Unione Sovietica Attualmente i paesi che fanno parte della Nato sono ben 29 e di questi 22 fan, sono anche membri dell'Unione Europea. 60 anni fa ricordiamo tre anniversari, diciamo un po' più leggeri rispetto a tutto ciò che abbiamo elencato finora. Eh, nel 1959 per la prima volta appariva nel, negli scaffali dei negozi la Barbie, che all'epoca indossava un costume zebrato, i capelli raccolti, scuri. Eh, inoltre nel 1959 moriva Billie Holiday, che era una cantante eh, jazz e blues. Ed infine vi è nel 1959 anche la prima edizione dello zecchino d'oro, che è una competizione canora in cui appunto a sfidarsi sul palco erano dei bambini. 50 anni fa abbiamo un bel po' di eventi da ricordare, in primis ehm, iniziamo con qualcosa di un po' più leggero. Ecco, nel, nell'edizione di Topolino, la numero 706 per la prima volta appariva Paperinik, che è un personaggio dato, nato dall'idea di Elisa Penna. Cosa possiamo ricordare ancora? 50 anni fa per la prima volta venne tenuto il festival di Woodstock. Era un festival di amore e musica, potremmo dire. E erano tre giorni, tre giorni di musica che Iniziavano il 15 e finivano il 18 di agosto. E nei quali si susseguivano un sacco di cantanti, ricordiamo fra i vari che si sono esibiti: Jimi Hendrix, Ide V, Santana, Janis Joplin, tantissimi, insomma, quindi un elenco infinito. Inoltre ricordiamo anche lo sbarco sulla Luna perché già sono trascorsi 50 anni da quando Neil Armstrong per la prima volta poggiò il suo piede sul territorio lunare. Non era ovviamente da solo, vi erano anche altri astronauti come Buzz Aldrin, insieme raccolsero per oltre due ore materiale lunare da riportare sulla Terra e inoltre la cosa anche importantissima è che questo evento venne trasmesso in Mondovisione, quindi fu non solo un, come disse appunto Armstrong, un piccolo passo per l'uomo un balzo gigante, per l'umanità, ma anche qualcosa che accrebbe la cultura e l'immaginario della collettività. 50 anni fa veniva anche qualcosa che forse chi è meno giovane ricorda. Gheddafi prende il potere in Libia. Cosa accade esattamente? A Tripoli il consiglio della rivoluzione con a capo appunto Muammar Gheddafi eh, destituisce il re di nome Idris Al-Senussi e assume il potere. Dichiarando e proclamando la Repubblica Araba di Libia, eh, il nuovo governo adotta una politica di tipo nasseriano eh, basata sui principi dell'ortodossia islamica, nazionalizza le banche e anche le proprietà straniere. 40 anni fa è una data storica per noi donne, perché per la prima volta viene eletta e nominata un primo ministro donna in Inghilterra, Margaret Thatcher. Ma non solo: in Italia per la prima volta la presidente della Camera dei Deputati è una donna, Neil Delotti. Inoltre. In America, a Washington, per la prima volta viene organizzata una manifestazione per i diritti dei gay. Infine, anche a livello tecnologico, già iniziamo ad essere un pochino eh, all'avanguardia, viene creato il primo Walkman, che è un lettore di musica 7, non so se voi l'avete avuto, io sì, che poi si è, eh, si è trasformato in un lettore CD. 30 anni fa, 1989, per la prima volta viene introdotto nel commercio il Game Boy che per chi è nato fra gli anni 80 e 90 è stato un must have, per forza lo si doveva avere e tutti penso ci abbiamo giocato almeno una volta nella vita. Il 1989 è un anno importante perché viene abbattuto il muro di Berlino che fino allora aveva separato le città filo-sovietiche da quelle filoamericane. Inoltre grazie anche all'abbattimento di questo muro tante città filosovietiche si aprono alla cultura occidentale, ma la data più importante è il 20 giugno del 1991 quando Berlino diventa di nuovo capitale della Germania e sede unica del Parlamento e del governo federale. Leonardo Sciascia nacque a Regalbuto nel 1921. Ele è stato uno scrittore, un saggista, un giornalista. Eh, nelle sue opere si evince proprio questo mix di caratteristiche. Eh, pensiamo ad esempio al giorno della Civetta, un libro un po' giallo, un po' di inchiesta, e parla dell'assassinio realmente accaduto a un sindacalista di sinistra. Inoltre eh, Sciascia eh, decide anche inizialmente di essere parte attiva della politica siciliana facendo parte di partiti di sinistra poi però alla fine decide di ehm, mantenersi estraneo un po' a tutta la politica non soltanto della regione ma anche d'Italia fra le sue fra le altre opere da egli prodotto oltre il giorno della civetta ve ne sono tantissime io momentaneamente sto ricordando il consiglio d'egitto e a ciascuno il suo um, Egli morirà, si trasferirà un po' a Roma, un po' in Francia, anche a Milano negli ultimi anni della sua vita per curarsi in quanto era malato. Morirà però a Palermo nel 1989. Ricordiamo anche Salvador Dalì, che non è nato ovviamente nel 1989, ma ehm, nacque nel 1904. E il suo nome completo già è un programma in quanto si chiama... Salvador, Domingo, Felipe, Sinto, Dalí, Domenech, Marchese di Pubol. Vi è piaciuto? Comunque. Egli frequenta l'Accademia delle Belle Arti, poi verrà espulso quattro anni dopo, sempre dalla stessa. La prima pittura ha influenze futuristiche, il surrealismo arriva in un secondo momento nella sua vita a partire dal 1929, ma ben presto poi si distaccherà anche dal movimento surrealista per seguire un po' un suo movimento personale, il suo flusso personale. E possiamo trovare il suo zampino anche in alcune opere cinematografiche in quanto egli eh, disegnò delle sceneggiature per Alfred Hitchcock in Io ti salverò, per Luchino Visconti e morirà eh, nel gennaio del 1989 nel marzo del 1989 nasce il World Wide Web un giovane informatico inglese presenta ai supervisori del CERN di Ginevra un modo per condividere le informazioni tramite il web E lui si chiama appunto Tim Berners-Lee Vent'anni fa nasceva l'Euro nel 1999 viene introdotto l'Euro che però ufficialmente sarà introdotto solo tre anni dopo inoltre moriva anche Fabrizio De Andrè è nacque a Genova nel 1940 e morì a Milano nel 1999 è uno dei più importanti cantautori e famosi forse d'Italia lo stesso Ingo Montanelli di cui abbiamo parlato un po' di tempo fa lo definisce come il miglior rappresentante della società del suo tempo che ormai ha perso il senso e la misura dei valori e fa come ideologia come stile di vita soltanto l'effimero vent'anni fa vent'anni fa Vent'anni fa, cosa accadde pure? Possiamo ricordare la morte di Stanley Kubrick, uno dei più importanti eh, registi, produttori cinematografici, sceneggiatori. E fra le sue opere, magari voleste andarne a vedere qualcuna, ricordiamo Di sé, Dello Spazio, Arancia Meccanica, Shining, Full Metal Jacket. Egli ehm, nacque a New York nel 1928 e, e morirà appunto nel 1999. Cos'altro accadde vent'anni fa? Roberto Benigni vinse l'Oscar, l'Oscar con il film La vita è bella, quindi lo vinse come film straniero, come attore protagonista e come colonna sonora. Dieci anni fa, cosa ricordiamo? Ricordiamo la morte di Michael Jackson, il re del pop, ricordiamo la morte di, di Alda Merini, una poetessa, la più famosa forse del Novecento, eh, ricordiamo anche il terremoto dell'Aquila, ma voglio concludere con qualcosa di... Strepitoso, ricordiamo anche l'elezione del primo presidente di colore negli Stati Uniti e sto parlando ovviamente di Barack Obama spero che queste informazioni vi siano utili perché io ho finalmente finito Yes! ora cercherò di montare il tutto in maniera che sia fruibile, che non siano 18 ore come quelle che ho dovuto registrare e spero che come vi ho detto già sia utile vi invito ad iscrivervi, a seguirmi e a darmi tanti consigli a presto!